Salve a tutti, io sono Kyokobit e benvenuti finalmente in questo mio nuovissimo video Acquisti dal Giappone riguardanti il manga di Akatsuki no Yona Che novità! Allora, a parte il mio non acquisto dei Nendoroid riguardanti il manga di Akatsuki no Yona perché non sono in vendita no, attualmente non c'è un merchandise riguardanti i Nendoroid di Akatsuki no Yona ci sono solamente quelli di appassionati che se li fanno fare per puro uso personale io infatti su Instagram avevo trovato delle foto di questi nendoroid proprio con i personaggi di Akatsuki no Yona adesso di sicuro vi starò facendo vedere qualche immagine io direi di parlarvi invece degli acquisti veri che ho fatto ehm, sulla rivista della Hanato Yume e di parlare degli eventi speciali che accadono in Giappone. Partiamo con il primo acquisto che riguarda eh, la rivista della Hanato Yume del 20 marzo del 2022 abbiamo Yona in copertina che sta guardando in direzione di qualcuno se vedete bene come gadget esclusivo della rivista abbiamo uno schedule ebook del 2022 e del 2023, abbiamo Iona in copertina, è una sorta di mini calendario tascabile, è un calendario semplificato possiamo dire. Non è molto grande, è pratico e ha anche le pagine per scrivere le note, nonché anche per chi va a scuola anche... Eh, una tabella in cui si possono scrivere le materie di ogni ora eh, scolastica, il lunedì, il martedì, eccetera. Ma concentrandoci sulla rivista, sfogliandola scopriamo che era possibile vincere, credo, un appendino eh, di hack. <ride> non sto scherzando e verso la fine invece della, della rivista ci avvertivano che per i volumi successivi eh, sarebbero uscite altre cose carucce riguardanti il manga di Akatsuki no Yona per il resto la rivista è composta dai capitoli di diversi manga e di sicuro in questo momento vi starò facendo vedere qualche tavola molto carina e molto bella. Subito dopo l'uscita di questa rivista, scopriamo sulla pagina Twitter della nostra carissima autrice Kusanagi che usciranno diversi gadget riguardanti il manga di Akatsuki no Yona, che però eh, sono interni del Giappone. Il primo che ci ha presentato è stato un acrylic stand del disegno che formavano le due copertine dei volumi della Hana Toyume dell'altra volta dell'altro video che avevo fatto l'anno scorso ma non è finita qui perché in Giappone a Tokyo dal 22 aprile al 26 giugno 2022 scopriamo che ci sarà un caffè in collaborazione con Yona cioè in questi giorni appaiono come funghi i menu di questo caffè e, e, e sono... ci sono delle foto pazzesche, cioè Abbiamo dalle bevande ai cibi e anche credo dei gadget speciali che si possono acquistare solo lì a quanto ho capito. Ma andiamo avanti e ne parliamo dopo, diciamo che questa era una piccola anticipazione. Perché nella prossima rivista che vado a presentarvi, ovvero quella della Hanatoyume del 5 aprile 2022, abbiamo in copertina AK che completa l'immagine della coppia delle due copertine della rivista. E in allegato a questa rivista abbiamo un mini stand in acrilico di Yona in cibi con un sontuoso abito da favola, a tema, come chiamano loro, uh, shall, shall we dance? Shall we dance? Non, non so pronunciare bene l'inglese. E niente, sfogliando questa rivista arriviamo anche a delle scene piuttosto hot in certi capitoli di certi manga che presentano la rivista. E verso la fine... Scopriamo ovviamente che nel prossimo volume ci sarà l'altro acrylic stand di hack in Cibi. E di fatto io adesso vi presento la prossima rivista, che è quella del 20 aprile del 2022. In copertina abbiamo i personaggi di 36.000 secondi al giorno, che è edito da Magic Press, e abbiamo appunto come gadget hack. Un, un, un acrylic stand di Hak in stile manga in cibi con un vestito elegante da ballo ed è Kinato che porge la mano a Iona perché se si mettono di fianco i due eh, si vede Hak eh, che porge la mano a Iona come se le stesse chiedendo balliamo. Quindi i due mini acrylic stand si completano a vicenda. Ora, io sono ferma qua con gli acquisti, però in realtà, ehm, come dire, in questa rivista, nell'ultima rivista che vi ho presentato, scopriamo verso la fine leggendo che ci sarà nel prossimo volume un altro gadget allegato alla, alla prossima rivista di Akatsuki no Yona e sembrerebbero essere di Ak e Yona. Sembra essere un sottobicchiere Però con un'illustrazione che non è mai stata presentata prima Però ieri ho visto su Twitter O perlomeno ieri nel senso il giorno in cui sto facendo questo video Ho visto sulla pagina Twitter della Kusanagi O comunque della Hana Toyume non mi ricordo Che questa stessa illustrazione Ovvero quella del sottobicchiere di cui vi sto parlando È anche quella che sarà presente al caffè di Tokyo Però sarà eh, suddivisa Nel senso che avremo il personaggio di Ak e di Yona eh, Divisi In due acrylic stand. Cioè, anche io una vestita da camerieri. Cioè. Vuole <ride> tantissimo essere in Giappone in questo momento. <ride> non è giusto, non è giusto. Le lacrimucce proprio, vabbè. <ride> e sempre qualche giorno fa, ieri di fatto, dal giorno in cui sto facendo eh, questo video. Ho visto anche che ci sono delle bevande ehm, che rappresentano ogni personaggio del manga di Akatsuki no Yona. Quindi c'è la bevanda Yona, la bevanda Hak, la bevanda Suon. <ride> Guarda ragazzi, è una cosa... È, è un dramma questa cosa, è un dramma, un dramma. Bene, io con questo vi saluto. Questo mese andrò anche alle botteghe di Tokyo a Milano e molto probabilmente andrò anche al Napoli Comic Con... Quindi spero di riuscire a fare un video per il canale, ma allo stesso tempo eh, incontrare voi, <ride> voi! E ho già fatto diverse storie su Instagram, quindi mi hanno già contattato diverse persone, grazie, grazie mille per il supporto, veramente. E niente, comunque io nel mentre ho comprato anche il libro del, delle botteghe di Tokyo e ho avuto anche questa bellissima idea di questi video. Eh, peccato che non ci fosse la pista da ballo per HKIONA, però ehi, hey, non sono carini così.